Buonasera, buonanotte e benvenuti a questa nuova puntata con Phoenix Point. Oggi l'obiettivo della giornata è chiudere il discorso con i Pure una volta per tutte, quindi concludere la prima DLC. Prepariamo le nostre braccia robotiche perché ci sarà da menare sederi metallici, ovviamente dopo la sigla! Eccoci qua, allora, l'obiettivo futuro è chiudere anche con questo corruption node. Qui dovremo andare presto a... con experiments continue, che se non ho sbaglio è continua la quarta DLC. Ma l'obiettivo oggi è andare qui con tutti. Va bene, abbiamo fatto partire un po' di... Ricerche varie Abbiamo un rate di crescita molto molto lento qua Ci sarà il Mattock of the Ancients il prima possibile Da dare al nostro simpatico Terminator che passerà da 160 a 220 danni con molto più shock Stiamo costruendo un po' di armatura che non si sa mai Abbiamo abbastanza risorse per attivare una nuova base Potrebbe essere anche questa No, ci mancano material. commerciali. Ma non so se crea, aprirla lì o iniziare a esplorare di qua. un po' di mist c'è. Non allora, intanto creare... la copertura radar ce l'ha, eh? questo roba qua. Intanto potreste andare a esplorare Aspetta un attimo Tu hai un centro di ricerca? Questo? Questo simbolino è un centro di ricerca Qual è? Oh, allora questo è molto molto interessante Dovremo commerciare material e per, per il migliore per commerciare material sono loro. Eccoci qua. Scaldiamoci e andiamo. La sfida non è quello che mi serve in questo momento perché tanto non abbiamo. A meno che mi servirà in futuro... Con questo attrezzo qua che serve per riparare Tentaculat in particolare. Angus Fangus può entrare o non entrare? Il commissario di Angus Fangus è che, deve, che gli dia in Steel Friends è il nostro simpatico Tentaculat, ma per ora va bene così. Aileen, avremo oh, a che fare con gente molto molto robotica. Poi solo questo fucile, eh? non puoi avere altro. Altro più interessante, tenendo conto che questo non gli fa niente, eh, agli avversari robotici. Uh... Sniper. Ma solo il Vira. Ok, niente, allora... Va bene così. Weak spot. Vabbè, per ora va bene così. Andiamo. Ok, ora la missione In cui banalmente dovremo uccidere tutti i Pure che avanzano Questo è il centro di produzione dei Pure Ci sarà il soggetto 24 Quello che continuava a parlare In maniera abbastanza irritata contro tutto e tutti Allora, primissima cosa da fare in ogni missione Poi non riesce a andare questo, prendo una mossa sola, eh. C'è un cecchino che riesce a andare. Uh. Voglio qualcuno che abbia una visione di tutto. Ecco qua, abbiamo due cecchini. Sniper. Uno di qua e uno di qua. Va bene. Molto, molto bene. Almeno abbiamo... Questo volendo può già andarli a malmenare. Loud and clear. Vediamo se riusciamo a... Uh, questo è Heavy, me l'ero perso. po' rischioso Ma pure È per rischioso E volendo Tu non hai Niente di No Grazie Dobbiamo già a provare a disattivargli Una Gamba Un braccio va più che bene Andiamo provare una mossa rischiosa Così abbiamo finito i nostri will point Terminator con... sono sempre più i più forti Tanto abbiamo già recuperato No action point costo Che erano action point, costa. intanto tu spostati di qua. E intanto ne abbiamo già fatti fuori due, che non, è, che non è male. carica di action point che point, pardon. Ho aperto una spider drone. Identifying target. Cielo vecchi è inutile fare quello prenderlo con un colpo solo Mist! immaginavo uh, ok Lascialo avvicinare un po' potremmo tentare di entrare qua in mezzo però il rischio è che con quelli, quelli là sono super corazzati e ci fanno un culo che fa provincia Okromot intanto potrebbe tentare di avvicinarsi di qua. Vendiamo supporto al nostro simpatico tizio. Il nostro simpatico Terminator. Tu hai le armi paralizzanti che qui non servono a un... Comunque va bene lo stesso. Uh, non puoi fare niente. Finisce il turno. Vediamo un po' che cosa succede ora. i nostri simpatici amici turbocorazzati. Uh, ok. Qualcuno si sta muovendo. Sì, ma non vedo chi. E non vedo dove. Saranno un po' di da fare. Eh, uno spider drone. male di lo schermo questo mi costerà un sacco non una gran mossa ha fatto Neural Disruption uh. come le altre volte mi sono mosso in... troppo in fretta perché questo è disoriented. Quindi non può fare niente, niente in questo turno. Niente compreso di Rapid Clearance. Vi su nessuno Ah, sull'assalto Dai, provaci C'è un cecchino comunque, eh Qua c'è un cecchino. Un corriaccio questi robottini, eh. E mi chiedo ancora perché non abbia fatto il quick aim. Scemo di guerra. Srappero è distrutta. Ah, gli ho distrutto l'arma. E quindi non ha più niente con cui rispondere all'attacco, uh, Va bene, Toby. Non mi aspettavo una mossa del genere, ma è, è stata provvidenziale. Problema che tu adesso non puoi fare granché, perché... Tirargli una mazzata questo, lo ammazzi magari? Però dietro c'è quello là, col mitra. Tentare di muoverti di qua. Intanto tira una mazzata lui. Non ho una gran scelta di mosse Citizen, provo morti di qua un colpo comunque te lo faccio sparare Citizen Oh Un colpo terribile Comunque la si metta Però mi fa già pensare Che Tentaculate invece può concentrarsi su questo Citizen, ha il colpo. L'ideale sarebbe staccargli la testa. Beh, non può usare la sua arma. Bene, brava. Brava, Citizen. Va andare ancora qua e dargli il colpo di grazia. Ciao ciao, soggetto 24. Tu sei un no sniper. E no, tu non puoi usare dash in questo turno, eh? I've got this. Non so come sono messi questi will point. 4. Due, quindi uno si impanica, il prossimo che uccido, uno si impanica. Il problema è che qua non ho armi adatte. Yes. Let's do this. non hai nulla di cui posso, nulla che posso utilizzare, sparo un paio di salve What's the plan? Beh malena però questo ce ne vuole due di azioni. Comunque non ci arriva lui per impanicarlo. On the move. In size. Sono super corazzati sti dannati I dannatissimi droni Quanti diamine di droni ci sono? Per la fuga Oh uh. Che colpo Aia la vedo male per Angus Fangus Vedo malissimo per Angus Fangus uh. Mamma mia e vai al riparo Non c'è molto altro che puoi fare Tobi! Toby uh, può fare qualcosa di interessante La prima granata Ah, posso colpire anche l'altro Sì, iniziamo a togliere un po' di copertura. Beh, tanto ho diminuito di un action point, quindi... Non ha fatto niente. Dai. Cerca almeno di infastidirlo col tizio. Però è un tiro al piccione. Mmm. Fai un passettino di qua. Va bene, non c'è problema Puoi Allora, il tuo raggio di un sloth Sì, ci arriva Quindi possiamo andare di qua Usare ancora Rapid Clearance anche quello là uh no non l'ammazzo. invece sì <sie> praticamente un solo terminator ha fermato i, i pure impressionante e, e Toby raggiunge il livello massimo tanta roba degli affermati pure quindi abbiamo finito sostanzialmente la prima DLC Adesso capite quanto il Terminator spa il gioco. Questi super corazzati non possono competere. E possiamo ancora pomparlo, eh? Ciao ciao Piero. Sai che una delle due Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. ho preso delle macchine. È incredibile. Mark for death. Questo è interessante questo intanto andate in tutto il panico e guardate che questo pensavo mi dessero qualche cosa in più eh, di, di diplomazia Allora Questa è la missione della storia che devo fare Qua mi sa che dire, ci, ci sblocca un po' di mutazioni Se no possiamo andare in Catacombs of Despair Hmm <coughs> distrugger il nodo di corruzione qua. Intanto possiamo andare a vedere questo. In Africa non c'è nessuno interessato. Tu, non se so che sei più veloce e non ci arriverai mai da tempo. Dobbiamo assolutamente prendere un altro aereo e tirare fuori qualcuno da qua perché, insomma, adesso va bene tutto però... I materiali Prima di fare Sta roba Passiamo qua E minacciamolo Di un intervento Benissimo Ora possiamo fare L'arma definitiva Contro gli antichi Contro tutti Non costasse così tanto gas questo fa malissimo. Ho un lancio granate con munizioni infinite che fa malissimo. No, voglio scambiare. Ah. Eh. Andiamo qua. Voglio un altro centro di ricerca. Uh. Non possiamo attivarla. C'è a mista. Eeeh. Piamine, non ho più risorse Tutto quello che mi dà risorse, ragazzi <ride> mm. Tutto quello che mi può dare risorse, ragazzi, è, è ben accetto adesso di cibo Allora, c'era uno... Allora, questa è la missione. Charlie. l'armadillo a Charlie possiamo già a dedicarci a questa missione no ah no Charlie può tentare questa va intanto iniziamo a levarci la storia della corruption Ok. Ok. Abbiamo due nuovi nemici, un Arthron ancora più spesso e un Asheron Champion corazzato forse oddio questo può restare eh, corpus e, e goose spray. eh schifo aspetta ancora un attimo ah quali hanno se la sono cavata loro eh Oh, possiamo commerciare cibo con material. Sì. Va bene, ce abbiamo una marea di material. Possiamo commerciare cibo con tecnologia. Angus, rimani... ...da dentro... Posso di Malena, Don Diego. Uh, questa è una battaglia da vicino, quindi va bene così. Allora, in questa missione praticamente abbiamo un Pandora's Nest da liberare. Semplicemente uccidendo tutti, non ci saranno torri di, di etching. Ho messo la sfida perché è l'unico che può risanarmi questo senza pagare nulla sostanzialmente potrebbe essere anche interessante per catturare qualcuno eh. no sono uno scemo non mi dico qual è la prima cosa che fai quando... pronto... ecco il Phoenix... 16. Action Point 2. Bene, quindi se mi allontano un attimo posso anche cavarmela. Vabbè, spostiamo tutti di qua allora. Ah guarda. E può finire la paralisi, però direi che siamo solo da vicino, Le risparmiamo un po'. tappeto Controlla di qua che non arrivi nessun simpaticone Tu Non ci passi di qua uh, Mettiti di qua Tu Cura Tentaculate Benissimo. E ora, senza pagare niente, abbiamo, ri abbiamo rimesso a posto Tentaculat. Che, però, se non si mette al riparo... è conciato peggio di prima. Copri di là. Va bene, fino al turno. Queste sono le DLC Living Weapons. Danno un set di corazza e due armi che sono abbastanza fighe. Premissione, una roba veloce da fare. Speriamo almeno che lo siano. Ha un po' di nemici, non si direbbe. Questo ce lo portiamo a casa intanto. Se si riesce. Ok, tra 15.000 persone ho sentito almeno un artron. Due colpettini. E siamo proprio sicuri di portarcelo a casa. Ok, metteteli qua. Ti riparo. Ok, c'è sempre un action point per mettere giù lo scudo, Per ricordarmi. Non so se la sfida può. Puoi oh, muoverti di qua? No, eh, non puoi What's spostarti di qua, quindi così. Vabbè. Eh, Fatti un'ora. ora Potremmo ah. portarci a casa anche quello là eh? No, ci ho ripensato Questo è un po' cerne Quello paralizzante Potremmo dare una mazzata ad entrambi Con il nostro simpatico Terminator il nostro simpatico tentaculat Sì E la peppa sono tutti lì Ok Rompiamo di nuovo il gioco Allora, tu hai una. Ti ho messo nel metto apposta che resista ai colpi di paralisi e tutte quelle scemezze lì. Poi se sbaglia la mira è ancora meglio. Sì, me l'aspettavo, tranquillo. E me l'aspettavo pure lui. Iniziamo col primo: Sloth timbrina più avanti di qua che okay, se non la mazzi con una mazzata sola almeno posso fare la ricarica di action point Si sì, è completamente rotto, stilato. però è meglio non spostarsi troppo avanti. Tentacolo al lì, così Tu vai avanti Questo viene a casa con noi tappeto non so neanche se farti fare, vabbè Vediamo che salta fuori Eccolo là Va bene Va bene, va bene, va bene ti paralizzo con questo affare qua vediamo un altro Artron va bene a tentare di paralizzarlo quello lì eh tu uh, stai di nuovo quanto hai 380 86 24 32 non ti riesco a paralizzare con un, con un giro solo intanto vediamo cosa si può fare e poi ritorniamo indietro Tagli il braccio se riesci Ok, tu non puoi più fare niente, va bene Copri di qua What's our plan? Ma aspetta, Tentaculate, ma Tu sei Tentaculate Tir su Ah potevo dare un sloth a lui e paralizzarlo Intanto vediamo se la sfida riesce a. non ci arriva E tu non ci riesci a arrivare no? A paralizzarlo, sto maledetto Vabbè, mettiti qua no? Sono abbastanza confidente di... No E tirarlo giù con un colpo solo E tutta acqua Ti metti di qua Vai, paralizzalo. Diego, controlla. Questo indolì il panico, eh? Non in... No, non a quello lì, ma all'altro. E eh, vabbè casa con noi. Attenzione, c'è ancora qualcuno. Qualcuno che non è ancora uscito. Un altro colpettino va? Che brutta sorpresa. Sarà una sirena che ci manderà tutti a fanculo. Sicuro. Qua non c'è nessuno. Eh? Ricapito. Eccolo là. Va bene. Altro tizio che viene a casa con noi. Editissimi oggi bravo don diego abbiamo set di armatura samnu e un nuovo abbiamo riparato a gratis Che tanta roba allora, tonno, tonno. allora. Cell di armatura Samnu va bene un po' per tutti. Ha ah, uh, un armor altissima, 35-35 addirittura 40 il corpetto, Da più stealth e più accuracy, quindi è oltre la parte è brutta come la fame, però è formidabile. Un Diego livellato e quindi fare weak spot. Non c'è weak spot sicuro. Vediamo più willpower. Weak spot vuol dire che eh, se colpisci una... se disattivi una parte del corpo gli togli completamente l'armatura. Anche questo era utile. Agli, gli alleati sono immunici, immuni al panico e ai danni psichici. Moon nel panico potrebbe essere interessante, quindi va bene, spendiamo qualche cosa in più. E dobbiamo andare assolutamente a prendere un altro aereo. Guarda quanta gente che livella qua che non vede l'ora di andare sul campo. tutti i mutoid. Adesso loro sono a livello massimo. Quindi intanto tu, invece che questo set è orribile, prendi questi così sei anche più veloce. Qua possiamo spendere mutagen per comparlo e per dargli più livelli. Intanto... Dash e Return Fire, Ready for Action, queste sono tutte le classi dell'assalto, però noi non è che dobbiamo per forza limitarci all'assalto, possiamo fare invece che Dash, Armor Break O Mind Control Oppure un assalto con Bloodlust O con Ignore Pain dovrò farlo, dovrò decidermi di sistemarlo. Questo può sparare anche un simpatico vero del fuoco, così fare tipo granata gratuita. curare mm. Tanto visto che loro non si curano questo potrebbe essere interessante però ovviamente non possiamo più fare Steel Frenzy, Launch Goo bomb Resurrect e via, Virus Resistant Fine Chimillion potrebbe essere un'altra cosa interessante It's poisoned at his speed, launch oxid war, cure spray. Debba essere un nostro simpatico medico. un Fireworm così usiamo anche una granata gratuita praticamente In questo set forse Siphon Attack e Pinchemillion quindi lui che cosa diventa? lui può ridurre i willpoint point di tutti quelli che stanno intorno lanciare un vermicello che è esplosivo succhiare Punti vita agli avversari, nascondersi e rigenerarsi pian pianino col tempo. Questo e questo sono un po' ritondanti, però vabbè. Possiamo pompare al massimo. Allora, come lo pompiamo questo tizio? È un assalto. Questo è troppo figo per lasciarlo. Fare Master Marksman. Mm, no, Master Marksman per un assalto non è tanto, tanto buono. Perché ci devono, non ci devono essere nemici troppo vicini. Quindi non va bene. Un Blast Ready for Qua non ho un set interessante. Possiamo indurre il panico? No, però già psychic scream. We came. Close quarters mm -hmm. evade. Dash risk stream focus. Diciamo dash. Mm -hmm. E abbiamo un soldato, praticamente, super pompato. Manca un po' di mutagen per... ma l'avevo aumentato tutta la velocità. Dove se dove è finita? E questo è pronto per... per scendere nel campo. Scottish Head. Dov'è? So, quando avremo un po' più di Mutegen finiamo anche gli altri. Tu devi finire a livello 5. Hai bisogno dell'armatura. Anche tu hai bisogno dell'armatura. Non vedo l'ora di usarli. Giulio Murphy che c'ha un simpatico mazza un simpatico mazza non so neanche parlare va bene allora salviamo e cominciare qui so quale mi ha cancellato, le solite cose. Ricomincia da qui: ok, Potremmo fare questa. solito allora questo potrebbe ci darà uh, ci farà alleare con eh, miglioreremo i nostri rapporti con anu però New Jericho penso che non sarà troppo contento deploy e vediamo se riusciamo a, a sfangarci anche questa missione, così faremo tre missioni in una botta sola. Se va bene. Se no, effettivamente no, rompiamo il video Allora, primissima cosa Steel still friends. Manco a dirlo. Poi, tu, balzellon balzelloni, vai a vedere se c'è qualcuno. Coperti. Allora, ho oh, la vaga sensazione che siano di qua. Bisogna di un tentaculat. Allora, bisogna di... Bisogno di tutti i miei assalti che vengano avanti. Guardare che con uno sloth si danno supporto l'uno con l'altro. Metti lo scudo di qua. Se non arrivando dall'altra parte sono fregato. Copriti! Andiamo contro New Jericho, quindi non sono corazzati come i Pure, ma poco ci manca. Tu corri. Mi sarò un cecchino sul tetto. Okramot, no, vai qua. Don Diego vai il più avanti possibile. Angus Fangus. Tappeto vai avanti. Tappeto. Un mm, tappeto va a far compagnia al no. Oh. Direi che siamo tutti sistemati. Eccolo là. Non hai visibilità, eh? Qua hai visibilitato. We came. Poi ce ne andiamo. Vai. Molto molto bene. Ma io direi che potresti star fermo anche lì, eh. Ciao ciao! Ah, gli ha preso il fucile e gliel'ha distrutto. Dobbiamo smetterla con questo fatto di essere non violenti, eh. visibilità non hai visibilità tappeto di qua non è comunque ah, devi fare un passettino in avanti per sparargli quanti action ma no non, non vale la pena già adesso ne sei già in debito citizen vai e copriti abbiamo avvistato un simpatico lì simpaticissimo e lì vediamo che si può fare Malena Mettiti di, di, di qua Tentacolata Mettete di qua Mettete lo scuro di là è solo don diego che ovviamente sarà quello più indietro di tutti perché è l'unico che non è stato è l'unico in che non ha in steel frenzy lo fa ma non lo subisce simpaticone Sei morto Non è un ottimo amico, eh? Molto meglio così, eh? A farli Ciao ciao Con la manina Ah non l'hai preso? circondato da cecchini Che non sanno sparare sicuro prende la, la statua sicuro ah sì. eh. guardalo là <coughs> preso E vabbè, iniziamo a fare il nostro lavoro. Oh, c'è un cecchino bello lontano stavolta, eh? Vabbè, ma noi abbiamo almeno la cora, Almeno abbiamo lo scudo. Ma non quello! Uh, um. Vabbè Non era andata esattamente come avevo previsto ma vabbè Anche perché tu non riuscirai mai a ammazzarlo adesso Perché se cioè, posso arrivare qua gli tira una mazzata Poi c'è il cecchino che mi fa un culo Che fa provincia E tra l'altro lui ancora lancia razze Quindi conviene che mi metta al riparo Here. Allora dobbiamo andare a insediare quel simpatico cecchino che c'è qua, eh. On the Moving, farei un passettino, anzi. Due passettini di prova. Almeno qua siamo sicuro Let's do this. Oh, ma tu hai visibilità? Una eh? visibilità terribile. Vabbè, proviamoci. Oh! Um, vabbè, piuttosto nemmeno. che niente. Vediamo che cosa farà la prossima turno, Tu, Toby, Toby, Toby, Toby, Toby. Sarà attente perché quello se ti fa, ti spara malamente tu sei finito male, Attenzione, perché tu puoi usare anche Boom Blast. Tu sei un, un cecchino speciale, perché se un cecchino lancia granate. Allora qua! I'm on the move. Don Diego avvicinati. poi portare Punta tentaculata. Qui arriva un'altra missione con una sfida. Uh, e invece no. E ciao con la manina. No Mi è stata danneggiata Una sola mazzata I'm ready. E il resto può farlo Okromot. Mm. Più o meno Siamo messi qua. <ride> Immaginavo. Siamo messi male. Siamo messi molto male. Deve pensarci male. Time for the push! Siamo un dash potrebbe Moving. farci lo stesso un pescino, meglio un pescino male. Abbiamo ben finito. Bene, adesso siamo, siamo diventati ancora più amicici. Adventure Mutation Technology interessante. Quindi ogni volta che faranno una ricerca, diventerà nostra, also. perché perché sono i bottigli di plastica qui? Keep on this path. E la voce della shadowed And after him. The wisdom of this... Abbiamo guadagnato una marea di, di roba. Anche se la tech ci manca. e dovremo fare il solito giro per. per i, con la sfida per ripigliarci. Oracle. L'abbiamo come shared research. Advanced Mutation Technology in i tecnologici ci interessa. Google well Food Production. Oracle. Troppo tempo. Anche se non è che mi interessa più di tanto. Però Advanced Mutation Technology sì. Siamo diventati amici. Manca solo. Sull'Antartide. un tentacolo non in perfetta forma. Once more into the maze. Questo ci darà... Era l'altra missione che dovevamo fare dopo che abbiamo preso l'armatura. Ma questo direi che lo lasciamo per la prossima volta. Grazie a tutti per aver seguito questa bellissima puntata. Ci vediamo la prossima puntata. Ciao!